Un saluto amici della rete, una delle cose che mi ha maggiormente colpito della Insta360 Go 2 è l'app del cellulare. Cercavo da tempo un qualcosa che mi permettesse velocemente di editare i miei video perché una delle attività che mi portavano via maggiormente tempo era quella di selezionare le clip e le parti di video migliori da inserire poi nel filmato finale. La app di Insta360 mi permette di fare tutto questo dal cellulare, quindi mi permette di editare i video dovunque mi trovo e in qualsiasi momento. Quello quindi che voglio farvi vedere è come attualmente sto editando i miei video grazie alla app di Insta360. Sigla! Il primo consiglio per lavorare in modo efficace con la app di Insta360 è quello di scaricare in locale sul cellulare tutte le riprese presenti sulla camera perché non si riesce a lavorare in modo efficace con i video presenti sulla telecamera. Per cui selezioniamo tutti i video che ci interessano presenti sulla nostra camera e scarichiamoli in locale sul cellulare. Una delle prime cose che andremo a fare sarà ritagliare i pezzi migliori dei nostri video. Per cui la prima cosa andiamo a prendere un video e andiamo a trimmarlo. Questa è la prima opzione, cioè quella di una singola sequenza da cui vogliamo estrarre un singolo pezzone di video. Con le linguette sottogialle selezioniamo la parte del video che più ci interessa facendo correre il, il nostro dito lungo la timeline ci viene mostrata fino a ottenere l'elemento che ci interessa a questo punto basta cliccare sul pulsante di spunta e ci viene mostrata a quel punto solo la parte di video selezionata ma ricordatevi che il video non viene modificato quindi in qualsiasi momento noi ricliccando sul pulsante trim ritorniamo a poter modificare eh, l'inizio e la fine della nostra selezione la seconda modalità se nello stesso filmato abbiamo più riprese da estrarre e invece il jump cut nel jump cut ci posizioniamo nel primo fotogramma che vogliamo estrarre premiamo il forbice ci posizioniamo nel punto finale primo filmato da estrarre e clicchiamo di nuovo sul forbice poi ci spostiamo all'interno del, eh, della registrazione di nuovo forbice ci spostiamo sulla parte finale, forbice di nuovo e così via, finché non abbiamo estratto eh, tutti gli elementi che ci interessano da questa registrazione. Quando abbiamo finito, clic sulla spunta, eh, completa l'azione. Come prima, anche qui, in qualsiasi momento possiamo rientrare in modalità eh, jump cut e riavere l'intero filmato con gli elementi che abbiamo estratto per un'eventuale successiva modifica possiamo decidere in qualsiasi momento le diverse modalità di obiettivo della nostra ripresa Go2, da ampia, action, lineare o stretta modo da scegliere la migliore inquadratura sulla base dell'elemento su cui vogliamo focalizzare l'attenzione dello spettatore se ci sono parti del nostro video che vogliamo comunque mostrare ma sono un po troppo lunghe e quindi le vogliamo accorciare possiamo usare la modalità speed velocità selezioniamo il punto dove vogliamo accelerare selezioniamo il valore moltiplicativo con cui vogliamo accelerare quell'area arriviamo alla fine e di nuovo clicchiamo su Spunta. Vogliamo accelerare o rallentare un altro spezzone del filmato? Di nuovo ci posizioniamo nel primo punto, selezioniamo il fattore moltiplicativo, scorriamo e clicchiamo sul pulsante di spunta. Come sempre in qualsiasi momento possiamo ricliccare sul pulsante velocità rimodificare qualsiasi elemento che abbiamo alterato una volta che abbiamo i nostri filmati con le sole parti che ci interessano andiamo a crearci la storia selezioniamo i filmati che vogliamo includere nella nostra storia e andiamo a editarli manualmente avremo così una timeline su cui possiamo lavorare possiamo ad esempio cliccando su uno degli elementi della timeline tenendo premuto il display spostarlo e riordinare così gli elementi della nostra timeline o eliminarne alcuni. Possiamo dalla timeline dividere ulteriormente spezzoni di filmati e di nuovo spostarli da una posizione all'altra Possiamo accorciare o allargare eh, i spezzoni, tutto quello che insomma facevamo più o meno anche eh, nel, eh, nel, nell'editing dei singoli filmati. Possiamo per esempio cambiare la velocità di una clip, di una parte della clip o di l'intera clip. Selezionando le sbarrette fra due filmati differenti possiamo modificare il tipo di transazione possiamo aggiungere della musica al nostro filmato selezionandolo da una libreria online disponibile sull'app. Possiamo cambiare eh, il volume dell'audio, possiamo cambiare il tipo di obiettivo impostandolo come action, narrow, linear o wide e quando alla fine siamo soddisfatti del risultato raggiunto, siamo pronti per esportarlo esportarlo in diverse risoluzioni diversi frame rate e diverso bitrate il mio consiglio è quello di esportare sempre alla massima risoluzione massimo bitrate con attivato il color plus che rende i colori molto più vivaci e questo è il risultato finale